Vi presento Questbase, applicazione per realizzare test, quiz, verifiche per valutare esami e certificazioni. L'obiettivo è di valutare le conoscenze. Il test assume un aspetto formativo se si dà la possibilità agli studenti di rispondere più volte alle domande. Ecco, noi andiamo adesso a registrarci al sito e quindi questa è l'interfaccia di questbase.com bisogna eh, fare la registrazione come vi dicevo e eh, poi si fa login, Ok e eh, avviando queste base entro nella, nella mia dashboard e, e ho la possibilità di aggiungere studenti con il tasto aggiungi oppure di eh, aggiungere eh, questionari, posso aggiungere un questionario e eh, anche una cartella, potrei voler infatti organizzare i questionari per classe o per eh, eh, tipologia di uh, disciplina aggiungo un questionario, do un titolo al questionario, lo scriverò questionario, questionario di prova, prova, vado avanti e do una descrizione, questo è un questionario di prova, Prova. È interessante mettere parole chiave che permetteranno poi il, eh, di recuperare il questionario nel database. Posso inserirlo in una, eh, nella cartella generica dei miei questionari un, o in una cartella sfogliando che ho eh, creato precedentemente. Lo lascio nella cartella generica, vado avanti, mi dice di che tipologia di. Ehm, un questionario è, se un test didattico, un test psicologico, un sondaggio e altro, un test didattico, se voglio pubblicare online un questionario eh, o su carta, metto entrambi, crea, mm, no, eh, non metto crea, scusate, torno indietro, vado avanti, e mi dice eh, eh, di se voglio mh, visualizzare domande in ordine casuale metto spunto di sì, in, eh, mh, le risposte in ordine casuale, potrei impostare il tempo e imposta il eh, punteggio per il, di superamento e lascio il 70%. Potrei anche mettere una password di eh, protezione, per mettere un solo svolgimento di default, lascia la possibilità di eh, provare il test più eh, volte e questa è una modalità Ehm, opportuna se sì, la testa è formativo e dice il, se voglio richiedere eh, dati personali si sì, voglio chiedere i dati personali che possono essere ho la scelta nome e cognome oppure il nome nome e cognome va bene questi dati sono obbligatori ok Vado avanti, eh, poi eh, mi chiede se voglio aggiungere messaggi personalizzati, eh, è meglio aggiungere per, i messaggi eh, personalizzati, il mm, ad esempio, all'inizio del questionario per dire finalità del questionario e alla fine per ringraziare gli studenti di aver partecipato al questionario. In questo caso, sento di prova, non metto messaggi, vado avanti e poi mi chiede se eh, eh, voglio condividere questo mh, questionario. Posso mettere no oppure sì, lavorerò con altri utenti è una modalità questa molto interessante per collaborare con i colleghi metto no perché è di prova vado avanti e um, mi dice che tutte le informazioni sono state uh, create e uh, quindi uh, creo il questionario crea il questionario e eh, posso aggiungere ora le domande ho la possibilità di scegliere tra eh, scelta multipla vero o falso eh, vero o falso multiplo inserimento testo libero testo fisso scelgo te, scelta multipla e eh, mh, vado, mh, vado avanti e eh, quindi metto la, la mia prima domanda homework è, e... e quindi vado avanti questo è il testo della domanda e beh, qui aggiungi risposta aggiungi risposta la prima risposta è che è quella esatta è l'attività domestica degli Studenti, la eh, spunto come esatta e do il conferma. Aggiungo un'altra risposta che potrebbe essere, ehm, eh, potrei mettere attività per realizzare didattica flip. Deep non è la risposta esatta, quindi non spunto, e poi aggiungo un'altra risposta che potrei eh, mettere mh, attività di ascolto video interattivi attivi Ok, confermo, questa domanda non ha una risposta esatta, è un assurdo, e, uh, quindi vado avanti, e, uh, mh, la risposta è obbligatoria e potrei mh, anche voler mostrare le risposte in ordine casuale, Posso, agli studenti, va bene, vado avanti, mh, potrei aggiungere una risorsa, in questo caso un uh, collegamento, un file in questo caso non aggiungo nulla perché è di prova, avanti. Non andate troppo avanti. Eh, vuoi assegnare un punteggio in base? Sì, eh, una eh, lascio 1 e serata 0. Eh, Vado avanti e, um, e uh, uh, quindi. Beh, posso andare indietro per rivedere e modificare le eh, informazioni inserite oppure crea ecco la domanda è stata aggiunta con successo eh, faccio qui e eh, clic qui per aggiungere un'altra domanda questa volta eh, aggiungo la domanda vero falso eh, vado avanti e eh, metto PNSD sta per piano nazionale scuola digitale tale ok vado avanti e um, mh, vero mh, il vero è la risposta esatta quindi mh, confermo vado avanti e la risposta è obbligatoria vado avanti eh, potrei aggiungere delle risorse ad esempio il link mh, alla, alla pagina web mh, non metto nulla in questo Momento, vado avanti, assegno un punteggio, uno se è esatto, la risposta, vado avanti e qui mi dice che ho, ehm, ehm, ho creato, crea eh, il, la seconda domanda. Ho fatto solo due domande, in questo caso per eh, eh, questioni eh, di, eh, di tempo e eh, quindi non aggiungo un'altra domanda, se lo volessi fare lo, fare lo farei da qui, ma chiudo e, eh, e quindi ho eh, mh, questo questionario di prova che mi compare anche nella eh, barra eh, laterale. Allora il, mh, il mio questionario di prova posso eh, Uh, qui uh, aggiungere una nuova domanda oppure una nuova cartella di domande eccetera andiamo a visualizzare l'anteprima uh, online del questionario uh, come apparirà agli studenti quindi vedete che uh, questo è il questionario che ho uh, creato ora che uh, potrei poi inviare E per finire volevo uh, dirvi che eh, dopo aver visto l'anteprima la, online posso ehm, vederlo anche eh, come verrà stampato su, uh, uh, su carta e poi ho l'opzione pubblica il questionario online oppure stampalo su carta. Interessante è la uh, possibilità di visualizzare. Eh, lo svolgimento, gli svolgimenti, le risposte date e i risultati. Buona giornata!